Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. benvenuti cari fratelli e sorelle in questa nuova lezione del corso di arabo per principianti. La lezione di oggi sarà sulla lettera suad, ossia harfu suad e come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera suad con le vocali corte e con le vocali lunghe facendone degli esempi di parole. Allora possiamo incominciare alla barakhetilla. صاد فتح ص ص صاد ضم ص ص صاد قصر ص ص صاد سكون ص ص e ora vediamo degli esempi di parole. Sod fetha. So. So. Soccoron. Traslitterazione: soccoron. E vuol dire. Falco. Sod. Fetha. So, so, sarrarun, so sarrarun. So Traslitterazione, sarrarun. So e vuol dire grillo. Soad, damma, su, so, su. So. Con. Sonduo con. Traslitterazione. Sunduo con. E vuol dire. Cassetta. Soad. DOMMA So. Su. So. Su. Somburon. Somburon. Traslitterazione: Somburun e vuol dire Rubinetto. Sad, Kasra Si, Si. Rigion: Si, Traslitterazione: Sehrigion. sehrigion. E vuol dire serbatoio Sod, Kasra Si Si Sinaratun Sinaratun Traslitterazione Sinaratun E vuol dire canna da pesca Suad su kun, su, su. So rosforon, so Traslitterazione, rosforon. So e vuol dire uccello o uccellino. Suad so su S, Passarun, Passarun, Traslitrazione, Passarun e vuol dire castello. E ora vediamo con le vocali lunghe. Sod, Fetha, Elif, S, so, so. Sad, damma, w, su, su, su, kasra, ye, si, si... E ora vediamo degli esempi di parole. Sad, fetha, elif, sa, so, sa. So. صاروخ صاروخ traslitterazione sarukhun e vuol dire missile saad damma waw su su susun susun traslitterazione Susun e vuol dire pulcino. SAAD kasra je. Yeah. Si. Si. Suinia tun. Traslitterazione. tun. E vuol dire vassoio ecco con questa parola abbiamo finito la lezione di oggi sulla lettera stuad quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione in che sarà sulla lettera DOAD. alla prossima